Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto tu, eh, chi lo sa, la mia esperienza è questa, però ti ripeto, è un problema di lingua. È, è possibile che le opere di, consul cioè, le opere di consultazione, cioè, i dizionari, le enciclopedie non hanno nessun futuro libresco, sono già diventate qualcos'altro. Già Mondadori ha, ha fatto un'opera su Roma che poteva essere un libro, ma sarebbe stata un libro soltanto perché un tempo eh, c'era soltanto il libro come mezzo per eh, diffondere le Adesso, cos'è? È, È un'app in cui tu vi, vedi in 3D Roma e, e vedi come era Roma e la storia di Roma e tutto quanto, ecco, il, quello che una volta era un libro, adesso è diventata un'app un esplorabile, un mondo, forse non ha la stessa profondità del libro, però è, è un modo di fare le cose, quindi ci sono diversi modi di fare le cose alcuni libri erano libri perché potevano solo essere dei libri adesso possono essere tante forme diverse di cose eh, pensiamo a, a, alle agende le agende erano dei libri, dei libri fatti e finiti identici, solo che avevano descritto soltanto le, la data e, e poco altro adesso sono un'app e tu eh, magari è un'app che è direttamente già inserita nel, nel, tuo, nel tuo sistema non hai più bisogno dell'agenda quindi prima era un libro adesso è diventato un'app penso all'app su Roma penso a tante altre cose e, e, e queste sono cose che non sono più libri quindi hanno un futuro nel digitale il libro ti servirà poi per approfondire ma sarà un'altra cosa sarà un veramente un testo, okay. eh, sì. quindi per la didattica e per la consultazione, eh, pensa a Wikipedia, pensa io avevo l'enciclopedia Universo della De Agostini del 64, che era una roba, aspetta mia lontano perché altrimenti non vedi, ecco, una roba così, e adesso non ho più bisogno perché c'è l'iPhone questa è una custodia in realtà è vuota, ma è perché la forna di là? Eh, però ce l'ho qua sopra, cioè ovunque io sia, ho eh, oh, Wikipedia lì. Eh, eh, ha soppiantato la Treccani, eh, che è un grande istituto storico italiano, ma basta. Tra l'altro, Wikipedia. Da alcuni studi recenti salta fuori che ha l'accuratezza dell'Enciclopedia Britannica, addirittura dicono di più: di più. Di più perché è interessante. Perché io, quando trovo un accento sbagliato su Wikipedia, io lo correggo, eh? giustamente. E lo corregge, così quello che ci arriva dopo lo trova giusto e magari corregge qualcos'altro, e magari si accorge che una data è sbagliata, controlla da qualche parte, e eh, la corregge, già fatto tante volte. Sai, eh. la, do la domanda che ti facevo prima, era appunto legata a questo, fondamentalmente, cioè, per esempio, ehm, cercare di immaginarmi, per esempio, un libro di microchirurgia di adesso, che è un mattone gigantesco, che ha alcune illustrazioni, che dovrebbero farti capire un po' eh, come quello che dovreste studiare, cerco di immaginarmi un, uh, un libro, un ebook, piuttosto che un'app, o, o un qualche altra forma di supporto che, che sia un, un supporto per studiare di un tipo completamente nuovo. Certo. Facciamo l'esempio dell'app su Roma, ma allora ti faccio l'esempio di Elements, che è un uh dicono che è un libro in realtà non lo è è la tavola degli elementi di Mendeleev dove tu eh, puoi esplorare gli elementi puoi girarli puoi toccarli e poi c'è tutta la descrizione ci sono gli oggetti che possono essere fatti con questi elementi la storia di come è stato scoperto questo elemento eccetera e questo poteva essere, un, poteva essere benissimo un libro ma fatto con un'app è tutta un'altra cosa esistono 15 delle app di anatomia. Sì, sì. Cioè, eh, il libro di anatomia è, può essere fatto come una serie di, di foglie di carta velina, diciamo, in cui tu scopri progressivamente il corpo umano. Lì eh, puoi, eh, si può con un'app, con un ebook, i book sono un po' statici per il momento. Con un'app tu puoi fare quello che vuoi. Cioè, basta che, che qualcuno l'abbia programmata quell'app, puoi andare a, a vedere che ne sono il sistema scheletrico i vari. tutto quello che si vuole si può fare con le app quindi queste opere di consultazione possono avere grande grande grande miglioramento possono essere veramente aumentate con eh, cioè addirittura io immagino la realtà aumentata, la realtà aumentata significa sovrimporre alla realtà qualche cosa eh, di artificiale che viene proiettato su uno schermo, penso a, che ne so, agli occhiali all'occhio che è di Terminator, no? Che, eh, il curso, eh, punta la, la pupilla su qualcosa e gli dà la spiegazione di quello che è, è, esistono già. Queste app eh, si chiama Liar, c'è qualcos'altro, c'è quella che traduce in tempo reale dallo spagnolo all'inglese e viceversa. ne sono tante. Eh, c'è la possibilità di... Eh, che ne so fotografare una gamba e ti dice che, che, che muscoli sono, che ne so... Eh, no, chiaro, chiaro, chiaro. Sta così, ma eh, per dirti, eh, o addirittura potrebbe identificare un tipo di, di frattura, che ne so, eh, potrebbe essere cosa interessantissima. Eh? Chi lo fa quando? Secondo Guarda. Me, eh, comunque. Uh, ho visto recentemente un servizio um, in cui praticamente si parlava di ebook, e nuovi ebook. E a parte gli ebook come li intendiamo adesso, che sono fondamentalmente testuali, no? um, avevano presentato alcuni ebook che però andavano oltre: erano libri per bambini. Um, su iPad, visualizzabili su iPad, che eh, sfruttavano no? eh, la tecnologia dell'iPad. Infatti, quando eh, giravano l'iPad, magari i disegni, i, i, i pezzi dei disegni no? che c'erano nella pagina si muovevano, cadevano piuttosto che delle cose bellissime per i bambini. No? Ti volevo chiedere, che, secondo te, come. Come evolveranno questi filoni? Se andranno avanti indipendentemente oppure se si unificheranno in un'unica tipologia di ebook in futuro? Mm, secondo me tutte queste... Parliamo l'iPad. L'iPad è una scatola vuota, è una piattaforma. Può esserci dentro qualsiasi cosa. I pop-up book, i libri per bambini che hanno le figure che quando apri la pagina saltano fuori oppure che tocchi la linguetta e si muove la mano del personaggio quelli sono altre cose cioè erano libri semplicemente perché dovevano essere libri in realtà erano una forma di narrazione articolata un po' sul testo e un po' sul gioco e, e questi si evolveranno indipendentemente cioè ci saranno libri che continueranno a essere libri perché sono fatti per essere libri e possono essere solo libri ma ci saranno altre cose che finora sono stati libri soltanto perché non avevano altro mezzo per poter essere qualcos'altro certo Trattava di Alice nel Paese delle, delle Meraviglie. Alice nel Paese delle Meraviglie, bellissimo. Eh? Che, che poi quello lì, Alice nel Paese delle Meraviglie è un libro. Cioè è, è una un app che è fatta come se fosse un vecchio libro pop-up come se tu trovassi un vecchio manoscritto di quelli. Eh, stampati con la pressa da stampa, quindi con tutti i caratteri che sono impressi a forza nella pergamena. E, e quello è un libro è, è, è tutto invecchiato, usato marroncino e con tutti questi disegni che, che sembrano fatti veramente con, con il torchio da stampa e allo stesso tempo si muovono. È una cosa un po', un po strana, come, come Melange però funziona tantissimo e per i libri dei bambini eh, l'iPad diventerà io non so cosa diventerà in futuro non riesco a immaginarlo però me lo immagino già meraviglioso Alice nel, Mer nel Paese delle Meraviglia mi è piaciuto tantissimo anche se la parte eh, multimediale non era così congeniale ma no, non era così eh, diciamo era una parte minima però aiutava eh, voglio vedere come saranno in futuro quindi diciamo che il, li il libro che nasce per essere libro e può essere soltanto libro ritroverà quindi la sua dimensione testuale, pura possiamo io dire penso, sì, io penso di sì mentre tutto quello che invece era costretto ad essere libro semplicemente perché non aveva altro mezzo per esprimersi e troverà altre forme che, che vorrà altri sbocchi tre alessandro io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e per l'insight su questo argomento io ringrazio te mi ha fatto molto piacere grazie molto